Buongiorno, buon martedì. Oggi è il 14 di settembre 2021. Eh, io sono Miranda La Donatella e con questi video che stiamo facendo con Elisa Barindelli ci eh, rispondiamo a vicenda a delle domande sulla canalizzazione. Qualche giorno fa Elisa mi fa eh, una nuova domanda e la sua domanda è se la canalizzazione è un dono. Allora, la prima cosa che eh, mi è balenata con questa domanda è stata un'ulteriore domanda. Innanzitutto, cosa non è un dono? E qui si è aperta una bella parentesi ampia. Poi, eh, in questa parentesi, riflettendo e lasciando emergere tutta una serie di, di ricordi, e di sensazioni la riflessione che mi è arrivata è che la canalizzazione è una caratteristica è uno strumento è eh, una parte di noi i bambini canalizzano continuamente quindi è una caratteristica la canalizzazione ma diventa un grande strumento se io mi eh, accorgo della canalizzazione diventa un grande strumento e quindi un grande dono una grande possibilità perché credo che i doni siano possibilità per riconoscere se stessi per ricordare chi si è mi è successa questa cosa Dopo che la, la Elisa mi ha fatto questa domanda, o durante, non, non ricordo bene, però mh, mi, ha, mi ha come aiutato a comprendere che cos'è eh, la canalizzazione e se è un dono. E incontro questa mia carissima amica e ha questa maglietta con sopra scritto in inglese qui davanti, e davanti. Voglio essere chi sono. È una frase che abbiamo sentito tutti, voglio permettermi di essere chi sono eh, e può avere di nuovo tante riflessioni. E mi sono chiesta come si può non essere se stessi, non riconoscendosi. Non riconoscendosi eh, si rischia di perdere tante possibilità di sperimentare chi si è. E quindi, si è come collegata questa situazione alla domanda di Elisa, e mi ha ricordato che noi siamo sempre noi stessi perché le cose accadono quando devono accadere quando siamo pronti per sostenerle e quindi di nuovo che cosa non è un dono probabilmente tutto è un dono anche la canalizzazione ma soprattutto è un dono se io mi accorgo che posso usufruirne io posso essere brava a fare qualche cosa che mi riesce veramente bene, ma se non lo riconosco non posso permettermi di affinarlo. Quindi le nostre caratteristiche ci aprono ai doni, alle possibilità, se noi riconosciamo le nostre caratteristiche. Mi viene da paragonare la canalizzazione un po' allo yoga. Ho fatto yoga per diversi anni con una grande maestra, eh, maestra non solo di yoga ma di vita e mh, a un certo punto mi sono come accorta che eh, lo yoga si può vivere in ogni ambito della propria vita in ogni movimento la canalizzazione allo stesso modo eh, mi permette di essere flessibile in ogni ambito della mia vita e più io affino questa caratteristica che è un altro tipo di movimento anzi è proprio un'immobilità la canalizzazione quindi a differenza dello yoga è, è diciamo più sottile meno tangibile però è proprio così come lo yoga la canalizzazione è eh, una possibilità quindi un dono per allenare la nostra capacità di ricordare e far emergere le nostre risposte che poi si concretizzano anche a livello materiale a livello fisico perché poi dopo io mi muovo in determinati modi piuttosto che in altri ecco quindi sì, ci sono delle nostre caratteristiche che diventano doni meravigliosi se riusciamo a riconoscerle per usufruirne. La canalizzazione è una di queste caratteristiche che apre a tanti doni. Bene, spero di aver dato una risposta abbastanza esauriente a questa domanda. E mi piacerebbe davvero eh, che queste domande si arricchissero anche di altre frequenze. Eh, mi spiego meglio. Mi piacerebbe che chi ci guarda si permettesse di eh, farci delle domande, se le ha da proporre. Intanto vi saluto. Ringrazio come sempre Elisa di questa possibilità splendida di scambiarci le nostre riflessioni su questo argomento così splendido e a presto, ciao, grazie a tutti.